Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata ricotta e pere. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci e la scorza di mezzo limone. Per la crema di ricotta, ricotta di pecora ben sgocciolata, pere, marmellata di pere e zucchero a velo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando per prima la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10.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 Il lievito e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, trasferiamola nella pellicola trasparente e riponiamola in frigo per almeno un'ora. Abbiamo lavato e asciugato il boccale e nel frattempo prepareremo la crema di ricotta. Mettere il nel boccale nello zucchero a velo e la ricotta che abbiamo ben sgocciolato. E facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3. Aggiungiamo le pere e facciamo amalgamare per 20 secondi antiorario velocità 2. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola e riponiamola in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la frolla, adesso ne taglieremo una parte che ci servirà per fare le strisce della nostra crostata. Stenderemo questa tra due fogli di carta da forno. Una volta stesa la frolla, adesso la trasferiremo in uno stampo per crostate. Una volta eh, trasferita nello stampo per crostate andremo a bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Abbiamo ripreso la ricotta con le pere e le andremo a versare sulla crostata. Livelliamo bene Mettiamo la marmellata di pere. Livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte la crostata e riprendiamo la frolla per stenderla. Mettiamola tra due foglie di carta da forlo e stendiamola. Una volta stesa posizioniamola o su una griglia per, per crostate come questa che abbiamo leggermente infarinato oppure faremo le strisce. Riponiamola in freezer per 15 minuti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La crostata è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata, ricotta e pere. Grazie e alla prossima ricetta!